No, non mi più venuto più... questo è il 7 che dobbiamo trovare a Ho guardi i punti che ho fatto... ne abbiamo fatti quanto noi! qui? ora! qui vicino! 3,90! basta, io per me era lì? Questo uh, di buono, preso. Cinque basso. Mentre la teoria fare ha tirato per meno l'ho mirato no, dentro. Qua, no, neanche io. Cioè. Non no, ho capito dov è, dov è, dov è lo scolo, Guarda, dove lo spotto. L'ho dato alto là. L'ho alto, alto là, in discesa, che l'ho tirata piena. lato sì. alto lì, che non ho tolto. Ma posso Ma parlare con te di queste cose mentre la telecamera riprende. Naturalmente, eh, poi si va tutto sì, agli altri. Ho visto dente, tiriamo Che contrario. Sì, ero già. Già, era successo un casino per questo piccolo partita. Eh. Vabbè che ora c'è un bersaglio solo. No. Non che passa dietro. Eh. Anche sì, sì, manca. Manca sì, sì. non sono sì, per c'è no. eh, però... però... se prendi la pietra bene ti ritorno indietro. Fai, con larga bene. Ma la vedi com'è l'inclinare? Eh? Non è mica pietra, non è questa schiuma, che adesso. messa giù. Che si, pipin. Pipin. Eh. È... si chiama questo qua il pillo? Da noi è il bibin Da voi il billo? Cos'è il tacchino? Da noi è... Come si chiama il dialetto da noi? Arrosto? Eh, no, no, c'è un nome particolare Noi è il, sì. no, il, il pitto! Cioè è il pito E loro allora sono quelli che hanno il pito L'italiano anche eh, voi il pito il pito, il pito, ah, il pito sì, voi siete quelli che avete invitato. io ho invitato l'italiano. 5. <ride> l'italiano che ha invitato l'oro. Ah, no, no, lui è convinto di questo. No, io non tengo in mente questo 5. No, c'è di stai... no, stai... no, stai... no, stai... Oh, no. Ho fatto un brutto rumore Benvenuto Io ho dato 17 Quant'era? era? 17 No no io ho dato di più però io, ho però... di ho no, io ho dato 17 No io ho dato 17-18 Ah io ho dato 14 No non sono arrivato alla freccia <ride> no, 14 pareccia... no cazzo 14 <ride> Dai, 14 14 14 è la roccia Non c'è 16 ma c'è il meno. Io ho detto, vabbè, dai, sarà 15, ho tolto un pochino in salita. Vai su, vai su, vai su, vai su, su vai su, vai ti su, vai su. l'ho tirata male, ero dentro, tutto a posto. Ho dentro, tutto a posto. Devo <ride> andare via, ma dove cazzo, ma ho fatto il conto... 5.